Thank okay. you. Sono colta e sono ricca, sono femmina e sono giovane, certo, sono bella, bionda, alta, coscia lunga, lingua soffice e tagliente, mani curate e graffianti, occhi azzurri come capelli soffici e nebulose. Sono tutto ciò che vuoi, se mai mi vorrai, come la bambolina di un film a luci rosse. Posso sprigionare le tenerezze e le seducenti malinconie della mia femminilità contro la forza plastica delle altrui certezze, versare i misteri. Fungono per me da seconda pelle Sulla parte più suadente di tutti in linea la passione Dominare con il candore della mia esuberante vitalità Ogni lussureggiante invadenza Ma non mi chiamo Bambolina Io sono Chiara Di quattro anni, giocavo con la mia gattina, e accarezzavo la testa screziata di colori tra il giallo paglierino e le terre di Siena, sussurrandole nell'orecchio che non riusciva a tenere fermo un attimo. Vedrai la grande, la tua lucilla per giardini pieni di fiori e di tante fate e tu diventerai una fata e quando sarai una fata turchina farai diventare anche me una fata bellissima con un vestito rosa e la bacchetta magica e io farò nascere tante stelle nel giardino e tante bambole tante lucertole per farti giocare è un principe azzurrissimo per me soltanto per me ma non mi chiamo Lucilla io sono Chiara Anni, nei cortili polverosi e nelle pinete ischitane, eravamo in tanti a correrci incontro e giocare in mille modi diversi, lontani dagli adulti ma protetti dai loro lunghi sguardi vigili. Mamme e zie vegliavano discretamente su tutte le nostre azioni, eppure, qualche pacchetto con i compagni, di nascosto, ci scappava sempre. Per le amichette io ero Farfallina, i maschietti preferivano chiamarmi Serenella, ma non mi chiamo Farfallina e nemmeno Serenella, io sono Chiara. anni l'uomo dalla camicia rossa mi abbracciò, mi ricordo un giardino rinchiuso in un muro di cinta sgancherato di pietre pomici e laviche graziate bitorsolute coperte da muschi ed erbe selvatiche, un grigiastre, alto oltre la mia testa se anche fossi salita su uno dei massi sporgenti posti alla base. A le dei di conigli, sovrapposte con mangiatoie formate da intrecci di filo di ferro arrugginiti, i conigli, maschi da una parte, e le femmine da un'altra, e i piccoli, selezionati per grandezza, collocati in gapi differenti. Tutti i pomeriggi fungevo da vivandiera, passando sotto l'albero di limone. E intorno al pozzo con al centro il secchio pieno d'acqua giù per i quattro scalini fino all'angolo del muro pietroso posto di sghembo a seguire il confine con la boscaglia di castagne e di querce della collina immediatamente sovrastante ricordo che giunta appena oltre la grande pietra sporgente sulla quale poggiava lo spigolo della parete mi sembrava che il bosco coprisse ogni altra prospettiva e divenisse in pochi passi incombrante, avvolgente incatenante però i conidi erano lì un'altra poesia di Michela? Ma, ma non lo so, ma se, se lei, lei te avesse, la concede? Se lei avesse il libro, sì, però eh, no, il so dalla... tu dovresti imparare a memoria tutte, no, beh, Giuseppe, sì. come, allora, come fa il nostro amico con, Pasolignano. Con, infatti con Chiara abbiamo eh, scritto eh, e interpretato tragicamente Rosso appunto un testo sulla violenza delle donne. E che 7 sette anni fa addirittura eh sì, sì. e stiamo andando avanti poi eh, per tutte le città più importanti d'Italia e continueremo appunto anche nel nuovo anno anzi inshallah sì, in sì, in sì, sì, in ci vuole sempre <ride> e a Tuscania faremo nel teatro Rivellino di Tuscania Tragicamente Rosso per non parlare di un testo Ancora dobbiamo provare che si intitola uh, Claire, Claire la, la Rouge, e quindi con il cacao e sì, con la <ride> <con, ride> eh, castagna. No? Sì, insomma, bellissimo. Sì, sì. <ride> sì. Bene, insomma, a parte questo incontro con eh, Michela, proprio sì. par parlerai insomma anche quanto è bello comunque questo fatto che voi vi siate incontrati in qualche modo no? e arte, due arti così sì. affini ma anche così diverse che cosa ti ha lasciato la zanarella? la zanarella abbiamo iniziato <ride> eh, la nostra... Uh, Lieson Quante esatto. <ride> eh, <Ma> <ride> eh, Praticamente litigando <ride> perché, sì, perché io ero stato interpretato e interpellato per leggere eh, tutte le poesie degli, dei poeti partecipanti eh, iniziava dalle 9 della mattina al teatro in scatola qui a Trastevere eh, per finire alle 20 eccetera da là alla Z. Arrivato eh, alla Z, rega. io stavo senza voce sinceramente, la sala era stracolma di gente, anche seduta non sulle eh, poltrone per terra e in piedi. Arrivato lì gli ho detto senti, scusami Michela, ma Sto se senza voce, dovresti leggerti la tua poesia. No, sono timida, tutta rossa. vero me lo ricordo, non c'ero, io quella volta non mi ricordo quando e mi te la. Chieda... Mi disse, oddio! Oh, <ride> purtroppo la dovete leggere lei. Dall'odio eh, e... all'amore. Eh, sì, poi dopo ci siamo incontrati in seguito e abbiamo iniziato a collaborare. Lei appena arrivata a Roma venne accolta al teatro Argo e interpretò Michela Zanarella in Recital e lì convolgemmo tutti eh, a, a, artisti come lei, come altri artisti eh, della televisione e del cinema ma una cosa veramente bella ma io mi eh, quando Michela, che cos'era, sempre una cosa della Shoah, sì. ed era tutta rossa perché ancora, si, ti ricordi, sì, si vergognava sì, sì, a leggere, sì, sì. sei bravissima No, non sono ancora rossa, <ride> adesso perché è caldo no perché deve grappa no, è vero. senti, eh, parliamo di appunto, qui abbiamo tantissimi poeti, sì. quanto è difficile leggere una castagna dietro le discesi sì. eh, e quanto è difficile e quanto è bello nel cioè sì. ceremonia degli altri quanto è facile e quanto ah, è difficile sì. il rapporto con i poeti a parte il Sanareia ma eh. c'era in casa sì. diciamo che io che vengo ecco adesso esce fuori il leggo ma non è questo ma sto tanto per parlare vengo dall'accademia nazionale di arte drammatica Silvio D'Amico dalla quale mi scende il Casma Monica sì. i grandi del teatro e del cinema italiano eh, avevo l'ingrato compito di eh, leggere all'impronta Orazio Costa e Luca Ronconi dicevano chiamiamo i tinca <ride> cioè ovvero eh, il, quello che praticamente deve rompere il ghiaccio oh, e leggere sì, sì. all'impronta quindi mi davano qualsiasi cosa da leggere all'impronta e vedevo che i miei colleghi che erano, vabbè, insomma, eh, la Marchesini, poi eh, tantissimi, tantissimi e importanti, eh, mi guardavano così. Come per dire ammazza questo è chiaro. Oh, Studiamo prima. <ride> e quindi praticamente, ecco, mi metto adesso, in questo momento, a vostra disposizione. Eh. Se avete voi una poesia da leggere, la leggo. Veramente. Ecco, questa, la mia, sì. Roma. Dai, andata a Roma. Bellissimo. Okay. Perché sono un po' raffreddata. Roma, tutti Roma. Roma. Roma. a tutti. No, perché non è... sì. una voce stasera non è.. Numerose fontane Al ritmo dei passi del mio respiro Ogni dì dissetata dalla nuova riflessione La cupola Ti ammanta, ammaliatrice Bussola del centro Abbraccio disteso all'infinito Il tenero fiume muta lo sguardo Si turba di cupi pensieri lungo le cancellate lungimiranti invece al castello dell'angelo, a sua guardia. Eterna sovrana discesa dai suoi colli, Dea, sinebri di gloria alla discesa del Campidoglio. Soffio i pensieri e gli affanni, caparbio trono del sole. La quadriga sfreccia sui fori verso le spade guerriere di Montecitorio, lungo Tevere, attraversa la schiena della bruna Madonna, senza tempo è la storia, la superba bandiera ancora intrisa di sangue, ai lincei assisa al trono dell'eterna città, libera e sola, vestale e santa, dea e regina, eroina e mondana. Dona ancora il suo sguardo Di compiuta bellezza. Bellissima la poesia, è bravissimo. Grazie. Anche il suo sì, caso, diciamo, la poesia, no? Tu sei stato bravissimo, la poesia. Si leggeva, no? Aveva una sì, bellissima poesia. Ma questo musicalità. dipende dalla, dai sentimenti del poeta che esprime e incide nella carta l'emozione che vibra in quel momento ispiratrice alla sua ansia grazie Giuseppe, invece, ancora non ci hai detto io, questo incontro a, a livello artistico, insomma, quanto ha dato a te che la. a Mi me piace quando metti Ma... le foto e scrivi tanto a me la poesia sì. Michela è realmente la poesia, no? Con la P maiuscola Sì Doppia P maiuscola Diciamo che... Dai, emozionati. <ride> Applauso, dai, non ti ho vaccinato. È un grande, molto ti vaccinato. Oh, oh, Mi emoziono perché vivere con Mich Michele è imprimere appunto, dei segni forti nella propria anima e nell'anima dei suoi lettori scusami, ma io non se eh, eh, eh, eh, ne no, no, è proprio vero è un grande è. amore, amore Beh, è un grande amore vero. che poi è vero veramente... Michele, io la conosco abbiamo sì. fatto tante serate insieme e conosco la sua emozione conosco il suo implicito proprio sulla, sulla poesia ha quella marcatura come dire verace di cuore e, e mentale Sì, dire. ma poi ecco una cosa che la contraddistingue è l'umiltà è quella, è lei veramente adesso, adesso lo dico lei è la presidente della rete italiana per il dialogo del Mediterraneo e partecipa agli incontri alla Farnesina è la presidente del premio internazionale Le Ragunanze che sono otto anni che il comune di Roma mette a disposizione a lei Villa Panfili per la cerimonia di premiazione le ragunanze è un termine barocco usato da Cristina di Svezia tant'è vero che l'ambasciata di Svezia ci ha dato il suo patrocinio, così come la Regione Lazio, il Comune di Roma, il dodicesimo municipio, Gole di Informazione, tale autentico spettacolo dove la coreografa in questo caso è eh, attrice, Chiara eh, ha coinvolto dei gruppi polietnici in danze, canti, recitazione e dei pezzi recitati da lei che veramente è scritti da te, grazie un applauso ancora di no. te um, no. grazie grazie, grazie.